Ciao a tutti sono Candida, nel video di oggi realizzerò insieme a voi questa scatola scatola che ho realizzato con le carte di Scrap Boys gruppo nel quale sono stata scelta per entrare a far parte del design team l'album che ho utilizzato per questo progetto è Industrial Romance, se avete visto il video di presentazione delle carte l'avete già visto ma ve lo faccio vedere molto velocemente di nuovo sono delle carte molto particolari e ho voluto iniziare con questa carta eh, un po' particolare, con questi colori un po', un po' così, un po' scuri che a me piacciono anche molto per realizzare soprattutto i lavori di Mix eh, Questi album sono album con... Um, ci sono 12 fogli, le dimensioni sono 30,5 x 30,5 e per ogni soggetto ci sono... ci sono due carte. Cioè, lo stesso soggetto è riprodotto su due carte e quindi avete il doppio soggetto per, per, ogni, per, ogni, per ogni carta. Quindi, come vi dicevo, questo è l'album che ho utilizzato. Se volete vedere anche le altre carte, a parte che le, le vedrete poi nelle altre realizzazioni, comunque ho fatto un video dove, dove le ho presentate. E, allora... Um, la scatola che ho realizzato è questa. Ve la spiego un po' nel dettaglio perché, perché così dopo durante la realizzazione magari non lo manderò il video un pochino in certi punti un po' più veloce per non essere noioso e quindi, e quindi ve lo spiego prima. E allora cosa ho fatto? Eh, il coperchio, è diciamo, la cosa più decisamente più lavorata. Ho utilizzato le carte che avete visto dove ho ritagliato tutti i particolari. Quindi, tutti i particolari che vedete, a parte chiaramente Pizzi, Garza, eh, e questa maniglia, sono, eh, sono stati ritagliati e composti. E dalle carte di industrial romance allora per creare questi spessori vedete che, ho, che sembra questo effetto un po' tridimensionale questi spessori ho, ho, ho incollato sotto dei particolari del cartoncino in modo da metterlo in rilievo rispetto alla base in modo da avere questo effetto 3d e, una cosa vabbè che voglio dirvi è questa maliglietta che vedete che a me piace tantissimo che è un regalo di mio zio che eh, lui eh, colleziona cose antiche e, queste, e quindi questa è una maniglietta che era sicuramente su qualche mobile antico che mi ha regalato e ho voluto utilizzarla su questa mia prima creazione con le carte scrub boys. Un'altra particolarità del, eh, del coperchio è che ho inserito all'interno dello spago degli ingranaggi che eh, mi sembrava fossero che sono attinenti con, con diciamo, questa, questa carta e poi un cuore qui di metallo che ho utilizzato per arricchire anche un po' la parte, la parte laterale del coperchio eh, l'interno della scatola e del coperchio l'ho rivestita tutta con la carta e all'interno del coperchio ho ritagliato sempre particolari del mio album e ho, e ho decorato anche l'interno del coperchio in questo modo invece per quanto riguarda i laterali ho eh, colorato con eh, un acrilico un verde chiaro perché volevo dare un pochino di luce al tutto visto che le carte sono abbastanza scure come colori lo volevo, lo volevo mh, schiarire un po' E quindi ho utilizzato eh, del semplice colore aclirico chiaro e poi ho spruzzato con del verde più scuro e del marrone giusto per, per riprendere un pochino le macchie che ci sono sul, sulla carta e poi ho ogni lato in ogni lato eh, ho utilizzando le carte decorato in maniera un po diversa la mia scatola qui ho utilizzato semplicemente un centrino fatto con una fustella con sempre con, con la carta eh, industrial romance e poi ho ritagliato di nuovo i particolari vedete anche qui che sembra tridimensionale perché comunque ho utilizzato sempre del, degli spessori per, eh, per realizzare questa composizione anche la farfalla è incollata solo nel centro cosa che ho fatto anche sul coperchio perché questo gli dà un effetto tridimensionale e in questo modo ritagliando parti, parti del, della, mia, della mia carta che è munita di scritte, di, di tutto quello che serve per realizzare, per realizzare quello che ho fatto, ho decorato i laterali della mia scatola. Anche qua vedete le farfalle? Le ho, eh, le ho messe, ne ho messe due intanto perché mi piaceva l'effetto doppio, che rimane carino quando si guarda perché vedete che è bello così. E in più le ho incollate solo al centro proprio per dargli l'effetto tridimensionale quindi mettiamo il coperchio alla mia scatola questo è il progetto e, mi piacerebbe se in questo caso particolare mi lasciaste qualche commento per farmi così per dirmi se vi è piaciuto come ho interpretato questo, queste, queste nuove carte e, così mi, mi è anche un po' da stimolo per, per i prossimi lavori perché utilizzerò degli album che sono completamente diverso da questo, quindi mi permetteranno di fare proprio cose, cose diverse, però eh, questo progetto così mi, ha, mi è piaciuto molto realizzarlo, quindi se mi dite quello che, quello che pensate mi, mi fa piacere. E adesso che vi ho più o meno così eh, a grandi linee spiegato come ho fatto la scatola, eh, non mi resta che farvi, farvi vedere effettivamente come l'ho realizzata. scatola è terminata e questo è il risultato del mio primo lavoro realizzato con eh, le carte di Scrap Boys. Mm, devo dire che le carte sono particolari e quindi non, non, non c'è molto da fare perché, perché poi alla fine quando le carte sono belle, come dico sempre, i lavori vengono sempre in maniera, in maniera facile. Però devo dire che hanno dei soggetti un po' particolari, un po' diversi e quindi, e quindi mi è piaciuto insomma utilizzarla in questo modo, spero di aver, di aver fatto una scatola di vostro gradimento. Se, se vi piace lasciatemi un like o un commento eh, perché insomma è un, è un lavoro con delle carte nuove e mi piacerebbe sapere quello che, cosa ne pensate visto che è un po' diverso dal, da, da, dai, dai soliti lavori che faccio diciamo perché le carte sono, sono molto particolari.